Ciao amici! Benvenuti in un nuovo video! Oggi facciamo la tempera Per le farfalle ah, di sì. primavera! Siamo a lavoro? Chi ci l'ha segnato questo lavoretto? La maestra mia! Ciao maestra Cristiana e Laria! Oggi facciamo le farfalle di primavera! Allora, salutiamo le maestre, buongiorno, buongiorno! Allora siamo qui. Davide, è pronto per pitturare? Sì, guarda che io C ho la rossa. La vuoi fare rossa? Sì. Allora, cosa bisogna fare per primo? Sì, un'ala, di questo colore, un'ala di questo colore. Adesso ci mettiamo all'opera. Ascolta, Davide, sì. ha detto la maestra che dobbiamo prendere un foglio, piegarlo in due sì. e mettere su la tempera. Oh, ho capito! Allora, adesso, Davide. Ho capito! Io allora, ho capito così, pieghiamo io più il io foglio. Piego. Allora... Facciamo, visto che tu non vuoi essere aiutato, Prendi il foglio. No. Forse io capisco. Non girarlo così. No, no, non devi girarlo così. A questo lei. Prendiamo il foglio. Lo pieghiamo così. così. Attento ai bordi, eh? Così? Sì. Sì. Uh -huh. Così, vai. Così. Aspetta, aspetta, aspetta. Stiamo attento vai. ai bordi. Vai, adesso. Piega. Dai. Così. Vai, schiaccia bene giù. Così, guarda. Poi, do, cosa dobbiamo fare, ha detto la maestra? Mettere la pittura. Poco, però. Poco. Devi metterne poca. Ok. Allora del bordino. Mettiamo bene. Madonna, mamma mia. Poca. Adesso, chiudi il foglio. Con le manine. Così, la spostiamo. Tutto io, faccio mi, faccio mi e poi, Ma, dai. Ma facciamo dopo. Che dici? Apriamo e vediamo com'è venuta? Maestra? Questa è la farfalla di Davide. Allora, bambini, visto che il tema era la farfalla, vi do un foglio a testa. Lo pieghiamo. Lo pieghiamo. Molto bene. Ah, così, guarda, così. Aspetta, dobbiamo guardare i bordi. Guarda, così. Adesso schiaccia giù. Apriamo il nostro foglio. Lo apro io. E dobbiamo mettere nella fessurina, qui dove c'è la riga, di prodotto allora piano il blu a sara allora, da ridere questo qui basta visto che hai fatto tanto e adesso dato colore piano piano piano lo sparmiamo piano piano piano lo sparmiamo piano piano faccio io fai tu piano piano così con i polpastrelli. Come? con i polpastrelli Come? piano piano piano vediamo la farfalla che ha creato sara wow e mini che è bella è una piccola farfalla ma è molto bella e la figlia delle farfalle amici sbattiamo Battete mentre sbattiamo cosa ricordiamo ai nostri amici? Di mettere un like e di iscrivervi al canale. Vale Sara, Sara, vi aspetta. aspetta. wow ah, io ho finito. Aspetta Sara, facciamo vedere il primo cardabile. Ah. Ma sono bellissime queste farfalle. Svolazza, svorazza svolazza, svolazza. Bravo, hai messo poco poco? Così, sì, sì. Ok, sei pronta per piegarlo? Per i roba. Okay. Allora, sono pronta per piegarlo. Lo sto facendo, eh. Okay. Allora, apro. Apri. no! No, le mie stanno vedendo. Sono troppo belle! Fai svolazzare anche la tua di farfallina Ora, la guardate un po' amici divertitevi e ringraziamo la messa Cristiana perché ci ha dato un lavoretto straordinario da fare. Straordinario, proprio straordinario. Straordinario. Ok. Quest'altra di Sara, bellissima. Ah, me presa te. Amici, ora non terminiamo perché dobbiamo fare le altre. Ancora? Sì. Ma non ci sono più, guardate quante! Una, abbiamo aperto la... anche il tavolo l'ultima? ok per l'ultima adesso andiamo. Aspetta perché aspettate un po' ah, sono... oh, mamma mia mamma così. guarda la stampiamo e così la distendiamo bene mamma No noi no, ok così la distendiamo vediamo un, oh, allora, oh. un po' qui piano piano con le vitine attendiamola oh. Adesso mi cederà anche Sara, anch'io, Anch anch'io, anch'io, allora dai. poco eh, okay. l'apro, giro e l'apro, La e ora? Allora, l'apro eh, sì l'apri, apri. vediamo Sara, wow, stupenda, svolazza, tutti che svolazzano, svolazza, 5, 4, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 9, 8, 9, quindi 10. tua 10 quindi il basso Un'altra Basta, un basta, un'altra, un'altra mia, un'altra e poi basta. Dopo le facciamo andare nel balcone della maestra o nel giardino della maestra, tutte queste farfalle. Eh? prova ad aprirla yeah. veramente da apri l'ultima wow sì, sì, danna, io direi di metterla no. andata, ma no, un di niente no no no no no ma le no. pane non sono tutte eh. veramente si sì, no davide basta perché qui ce l'ho wow guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda questa è la guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda guarda dieci guarda guarda guarda guarda guarda Mamma mia! Le, le lasciamo qua ad asciugare! No, le vado a mettere sul balcone, sperando che non volano! Ma secondo te sì. volano? Sì. sì! Sì! Volano? Sì! Amici, secondo voi volano le nostre farfalle? tu, faccio io, vado avanti numero fortunato, numero no i nostri bambini hanno creato per Vale di Sada delle fantastiche farfalle mi sento io ora, le faccio tutte io okay. quindi saluto io Bella, gli amici ciao guardiamola ciao, ciao. Ciao. amici ciao, ciao, ciao. questo che non si vede, si vede solo la testa eccolo qui Davide ciao. Davide, la sua farfalla e le creazioni della classe bene Ciao amici! Ciao. Oh, ciao! Ciao bambini! Divertitevi anche voi a fare tante bellissime paparie! Fa ciao!